Saluto e buon Venon a mia nuova Zamenhof medito. Cittivo estas la dua medito per la unua congresso in Bologno-Cemaro. Kai mi laud legas ectela fino da pagio 36. Ectela punto ciun uh, mi lasis hiero. Mi saluto anche o Gloralando Franzuio, che è bella Urbano Bologna sur Maro, Chiui che ha un buon volo e un mio congresso. Mi esprimo anche o corandano con le persone e hanno istituzioni in Pariso, Chiui, che hanno un trapasso tra tutti i esprimis e mia buon adreso, sia in favore per questa affaire esperanto. Signor la ministra di pubblica instruado, alla urbe estraro di Pariso alla Francia Ligo di instruado e alla molte diverse istcienza eminentuloi. <totipo> <tipo> do tiu, shinas, esti ni dirò se interessa ferro maloft ma e ogni relegasti o invorto in ciarchi o non i volastiri al ni do uno. Lora Lando, franzullo, do, chi al ne, uh, mi volas dire Zamenhof, Dankas la Landon, nur la Urbon, Bologna sur Maro, che non è il nome di Bologno, c'è Maro, Porla, Prola, Gastamo, Caixaina Salmi, che l'asta tempe, non è più troppo. Um, Dunque, l'alando è in molteplie le urbo ma in sed eble ebe tio impreso che ciu occase e la poem la cuvime poco tio eble di nove. Chiar uh, i pli, pli, pli e natura e tutto il Non c'è anche questo. Constato che non in c'è caso instigo alcun medito. C'è un ciurci ai formuli ancora o actualas, per la istontezza tezzo dell'esperanto novato. Facte: post mi volas anche udire esame di dankis homo in ka institution chiui favoris la feron esperanto a parte la ministro di pubblica istruado Mago la franza ligo de Instruado ka la scienza minentoloi to crom la gastamo la alia diro zorgo estas homoi qui respondetas pri instruado haopri edukado ov se vivolas en aliei terminoi kai la scienza histori kai notu ne temas pri esperanta instituzioni temas pri externa instituzioni 2009. No, mi è che la cesto c'è inaugurato del Universale Congresso, fare del Ministro di Pubblica Instruado. Estas ne credeva di atingere. C'è cioè, minestias, c'è cioè, occasione post Bologna, dopo il in Italia. Cioè... O, oh, mi posso anche stare a dire la domanda: se il congresso ancora o se i loghi in externe istituzioni, come la gastigano, che la urbe strana, per esempio, tre buone che ti o casano, minestas plantanta prio haim, sennor Mi pensas che la nuna nova covime poco devus estio caso por uh, Renovigi. C'è certe mondo fest havis bon haim e havas bella intrito mi de nove estas cio, mi esta scrit chema cai polemichema sait che o lao mio mete mancas estas clara malferma travi de discuto nenur, discuto nenur nur pri la strateghio della de la movado sed pri la congres concreta i agoi per ottenere la strategia. La strategia molto facile, è molto abstraccata e in principio valida, ma pratiche pratica non facile e effettivamente. Questo è il mia... Oh, di nuovo! Il mio... Um, ...prepensa... No, che... ...non la... Tecnologia ne subtena stronin, do esta tempo per saluti vin. Lasi vin alla cum medito, cae de nove, gis morgao, cae antawen sen fine.